Oggi siamo scesi in piazza col coordinamento provinciale dell'edilizia scolastica che racchiude più di 30 scuole della provincia di Salerno e um, è da un anno ormai che porta avanti la lotta per uh, la messa in sicurezza dei nostri istituti perché ci ritroviamo a frequentare le lezioni in istituti sempre più precari, in strutture non adeguate allo svolgimento delle lezioni perché dobbiamo andare tutti i giorni a scuola col pericolo che ci cada l'intonaco in testa, che ci cada il tetto sul banco o uh, che uh, appunto di farci male. Quindi... Uh, siamo qui per pretendere la messa in sicurezza degli istituti e soprattutto in particolare la, eh, messa in, la, la manutenzione degli impianti di riscaldamento, perché da quando siamo tornati a scuola dopo le vacanze di Natale abbiamo trovato gli istituti con temperature largamente al di sotto dei minimi consentiti dalla legge, addirittura di 3 gradi in alcuni casi e quindi noi non ci stiamo ad andare a scuola, a scuola con le coperte addosso, perché la situazione è ormai insostenibile, quindi stiamo aspettando di ottenere un incontro con la provincia e noi le loro promesse false ormai che ci fanno da anni. Non ci saremo più. Quindi siamo determinati a stare qui oggi e a continuare a scendere all'oltranza finché non si risolve la situazione.